Eccoci tornati in diretta sulle fonti tv, e allora una giornata in rosso per le principali borse europee a chiusura di una settimana dove i timori dei mercati si sono fatti sentire ancora di più dopo il dato sull'inflazione americana, oggi è la giornata di scadenze tecniche con le tre streghe o quattro, abbiamo appunto un'Europa in rosso con Fitch, l'agenzia di rating che ci dice che la recessione sarebbe vicina e poi i mercati hanno parlato paura, timore, non so, la parola paura a me non piace, però insomma sicuramente il timore sì eh, che la Fed possa essere ancora più aggressiva la settimana prossima. Insomma, in tutta in questa situazione un po' al cardiopalma dell'economia e della finanza, cerchiamo di eh, così estrapolare qualche pillola di saggezza da Eugenio Sartorelli, che saluto e che ringrazio per essere con noi, che di solito è sempre saggio, eh, Eugenio, non è che voglio dire che di solito non lo sei, ma oggi lo sei ancora di più perché dove ti trovi? Sì, il posto dove sono, vedete il contorno, è un angolino della città di Modena, mm. ma qui dietro c'è la piazza, la piazza grande, la piazza principale, dove c'è il bellissimo dono di Modena, perché c'è il festival della filosofia di Carpi, Modena e Sassuolo, che tra l'altro altre non Carpi e Sassuolo sono bellissimi anche loro, e dal 2020 c'è questo festival meraviglioso, che è il più importante al mondo, ce l'abbiamo qua in Italia, molti non lo sanno, è il più importante uh -huh. del mondo, e, e a me serve non tanto per la saggezza, Sicuramente per la saggezza, ma mi, mi serve per il ben argomentare, infatti credo di essere abbastanza coerente nell'argomentazione, la mia argomentazione è sempre a passi lineari e ben collegati fra di loro e devo ringraziare tutti i, i straordinari relatori che, che ascolto qua da più di vent'anni che mi aiutano, mi guidano proprio di come è corretto argomentare qual è il modo di Guarda, ben argomentare con me sfondi una porta aperta perché io sono diciamo, contenta di questo anche se sembra un po' un, un ossimoro eh, lo dico sempre ma velocemente perché poi non voglio rubare tempo ai mercati e a te soprattutto eh, io mh, ho studiato mh, letteratura, insomma ho una formazione umanistica ma la mia formazione e il modo di, di, di spiegare le cose proprio da quel punto di vista mi ha aiutato molto no? nell'economia, nella finanza e eh, nella comunicazione quindi mi fa piacere sentirlo anche da te ed è un valore aggiunto quindi eh, ottimo, ci hai anche segnalato un evento come questo che effettivamente è poco conosciuto rispetto ad altri perché sappiamo che poi anche la filosofia magari viene un po' messa ai margini della cultura in generale si preferisce seguire altri tipi di eventi però eh, vorrà dire che da al prossimo anno lo seguiremo tutti di più. Anzi, eh, fammi sapere quando ci sarà la prossima edizione. Così magari eh, farò un salto anch'io. Che serve sempre detto questo, ehm, insomma, unendo tutte le, le, le conoscenze possibili. Che, che, che mercati abbiamo, Eugenio? Partiamo da qui. Ma adesso tolgo la telecamera e faccio vedere. Ah, ok. No, eh, certo. così faccio ho più banda così per i grafici. D'accordo, d'accordo. Sì, sì, sì, andiamo. Dove? Voglio farvi vedere il, il, il mercato che, che è miracolato, perché non c'è altro da dire, cioè, qual, qual è il mercato che sta scendendo meno? L'Italia. Sì, Italia. sto guardando anch'io adesso, esattamente, assolutamente eh. sì. Cioè, ma non solo sta scendendo meno, quindi sta addir addirittura leggermente rimbalzando mentre gli altri scendono, non solo questo, ma addirittura, adesso se riesco vi faccio vedere pure lo spread, eh, addirittura lo spread eccolo qua spread BTP Bund eccolo qui adesso lasciate perdere il grafico che non è bello è un po' frastagliato però mm. eh, per il mio fornitore di dati che mi dà dei dati troppo frastagliati però adesso arriva eh, eh, il, anche il, lo spread non sta aumentando cioè qui sembra, sembra che evidentemente pensano che chi, con le elezioni non ci saranno problemi chi governerà l'Italia in un certo senso forse non farà più debito forse la governerà bene ma io devo ridurre questo perché guardate il grafico dell'Eurostox, guardate i, i, i grafici relativi, dobbiamo guardare il minimo dell'8, guardate qui, 8 marzo, 8 marzo per l'Italia, sì. scusate, marzo per eh, No, vabbè, stavo dicendo la stessa cosa, vabbè settembre. 8 settembre, 8 settembre per, la, per la Germania, 7 in realtà per il eh, mini SP e il il Nasdaq. Qui siamo già scesi sotto, il mini S&P ha già rotto quel minimo lì, e attenzione, dal punto di vista tecnico, dell'analisi dell tecnica ciclica, se si chiude oggi venerdì, lo vedremo, non ha ancora aperto Wall Street, questo è il mini S&P, se si chiude sotto questo livello, che ve lo dico che è circa 3.880, allora ci sono veramente possibilità molto più ribassiste per, per il, tutto il mercato americano. Vedremo se la giocano molto su quel livello, poi chiaramente c'è la Fed e si capirà meglio. Il, il DAX non ancora ha ancora fatto noi minimi, siamo lì, l'Eurostox ci sta arrivando, guardate quanto è distante il FIB, quanto è distante il FIB dai minimi dell'otto, io sono veramente stupefatto, non ho altro... Ma non ti dai no, spiegazioni? Cioè non, L'unica non mm. okay. che posso dare è quella che si prevede una maggioranza forte, quindi chiunque vincerà, sembra che vincerà il centrodestra, ma sarà una maggioranza forte... Maggioranza forte vuol dire governabilità. Ma infatti, Eugenio, allora. L'unica eh, spiegazione che mi dai è questa. Okay, ovviamente, poi bisogna distinguere tutti i diversi piani. chiaro che in questo momento, ehm, durante la campagna elettorale, e eh, rapportandoci all'Europa, c'è chi dice no, attenzione, perché poi una, un governo di centrodestra potrebbe non piacere all'Europa e questo potrebbe destabilizzare i mercati. In realtà, anche in altre occasioni, io ho detto in realtà, non, non mi sembra che sia proprio così, o meglio. I Mercati non, non vogliono l'instabilità appunto quindi indipendentemente da chi andrà. Se e questo è quello che stavi dicendo anche tu: quindi mi riaggancio subito: se ci sarà una, eh, un risultato chiaro che uscirà dalle urne della settimana prossima, evidentemente ma no, evidentemente no, potremmo assistere. E qui lo, lo metto come punto interrogativo, a un mercato che potrebbe rispondere eh, bene e che quindi potrebbe insomma in qualche modo dare dei segnali positivi. Ma un vecchio detto di borsa è Salon News. Ah. Cioè, quando esce il da, la, la, la, la notizia. Eh. È più cioè, quindi quando è confermato quello sì. che sta anticipando il mercato, boh, poi niente, tutto si parifica. Quando c'è certezza, io insomma, più certezza cioè penso, quantomeno. Mm. Sì, cioè, quando veramente ci sarà questa certezza che i grafici stanno dicendo, ci sarà una maggioranza forte, a quel punto il mercato italiano, ma per quale motivo, visto che la borsa comunque un po' dovrebbe riflettere l'economia, deve andare meglio dell'euro stocks del DAX, si parificherà quello a quel punto. Ok. E tra l'altro ci sono molte voci che dicono, ah ma sono forti i bancari, aspetta un attimo, guardate che i bancari contano per il 20-22% dell'indice Fuzzimib, eh? mm -hmm. 20, quindi anche i bancari che effettivamente stanno andando meglio, è, è un quinto del Fuzzimib, considerate che Eni più Enel fanno, vado a memoria, anche loro circa il 20%, Eni ed Enel, che con i bancari non hanno niente a che fare. Quindi basta poco per poi riportare, riportare il, nostro, il nostro indice all'ordine, dove ordine intendo alla regolarità di un movimento rispetto agli altri. Perché qui l'irregolarità non, non è che sia, che sia come gli altri, che già sarebbe un'irregolarità, è che è meglio okay. degli altri. Okay, okay. È, è, veramente, è veramente incredibile. Io ripeto, secondo me dopo le elezioni andrà con gli altri. Tra l'altro, e qui c'è l'altro tema, tema, è quello, è quello della dell'inflazione, che ci sono i dati confermati del, del, dell'Europa, no? eh, oggi usciva il CPI, eh, vediamo il grafico, scusate, qui c'è paura, perdonatemi, Stati Uniti, no? oddio gli Stati Uniti, l'inflazione è 0,2 peggio, eh sì, però sta scendendo. Mm. quindi la Fed sicuramente continuerà a mettere i tassi però vede che qualcosina sta mutando sta cambiando questo non è la core non è la core questo è proprio i prezzi più complessivi e però questo li deve vedere almeno al 6 al 5 ecco quando li vede così magari rallenta l'aumento de, de, dei tassi e io qui altra cosa no? quello che facevo vedere prima eh? Cioè gli Stati Uniti stanno messo, Guardiamo gli Stati Uniti qua in alto a sinistra, che sta facendo nuovi minimi rispetto a quelli del 7 settembre e l'Europa no. Quindi la forza relativa sembra migliore nell'Europa. Eh, ma se io vado a vedere il, il CPI, eh, a me viene un'altra cosa. Il CPI mi dice che l'inflazione in Europa sta ancora aumentando. Eh. Ecco, guarda, ti abbiamo fatto spuntare eh. proprio il titolo sotto, Europa è recessione vicina, così pare, almeno così ci dice Fitch, così ci dice Conf, sì. Commercio ecco, stiamo vedendo anche il grafico che ci mostravi tu, mi sembrava fatto ad hoc prego, cosa rispondi? Eh, ma questo grafico, allora ricordiamoci l'inflazione elevata poi porta a rallentamento se però non interviene la BCE e finora ha fatto il solletti con l'inflazione della BCE ed è, ed è il suo principale mandato è, è, allora, allora la BCE deve essere un po' più incisiva, perché la prossima, prossima settimana la Fed farà al, probabilmente altri tre quarti con questo grafico qua Ecco, eh, cosa deve fare la prossima volta la BCE, che sarà credo a metà ottobre. Sarà sì. più uno. E qual è il nesso con tutto questo? Il nesso lo vediamo guardando il nesso eh, al di là del, del, della questione economica, che i mercati si sì, seguono l'economia, ma in maniera, in, in, in maniera riflessa, eh, riflessa in, sempre, sempre più eh, con una serie di riflessi eh, da quando intervengono più massicciamente le banche centrali. Quello che volevate vedere è. Anzi, questo era il T-Note, in realtà io volevo far vedere il, il rendimento. Il, la questione, cioè il rendimento del T-Note è al 3,5%, ma la cosa interessante è che in America i bond a tre mesi, sei, anzi sei mesi un anno, rendono anche di più, il 3,6%. Allora qualche gestore incomincia a dire, ma sai cos'è? Io perché mi devo andare a prendere un grosso rischio in borsa quando ho una scadenza a 12 mesi, a 6 mesi che mi dà il 3,6% o il 3,7%? Che aumenterà ancora con i, i rialzi della Fed? Andranno al 3,8? Al 4? Al 4,5? Ecco, se la, se la BCE seguirà, e deve secondo me farlo con i rialzi perché c'è un'inflazione fuori controllo, se la BCE seguirà, aumenteranno i rendimenti dei bond e uscirà denaro, dal mercato, dal, da, da, dal mercato azionario, ma in maniera proprio per una gestione del rischio, non per questioni economiche, per una questione di gestione del rischio, perché oltre a certi livelli di rendimento li vai a confrontare col price earnings o i dividend yield, li vai a confrontare e dici ma chi me lo fa fare di mettere eh, così tanto in borsa? Lascio in borsa una parte un po' più piccola e vado sui bond. Certo. Questo è lo spostamento, più che il, la questione della crisi economica, che per il momento non c'è assolutamente negli Stati Uniti. Si vede un rallentamento in Europa, ma solo un rallentamento per il momento. Recessione tu non la vedi quindi ancora? Per il momento non c'è un dato. Allora, mm. i dati, i dati, il, il dato finale, il più importante che guardano tutti gli economisti per dire c'è re recessione è la disoccupazione. Quando vedi quella che aumenta, allora ok, allora siamo in recessione. Mm. Deve aumentare okay. ciò. Certo. Ma i dati anticipatori non è che sono no, no, i dati anticipatori che possono essere l'inflazione che sale, il PIL che non cresce, il sì, diciamo che questi sono dati anticipatori, bisogna avere dei non risvolti bastano. pratici. Okay. Esatto, okay. non basta. Okay. Non basta la disoccupazione Chiaro. è il dato più importante perché lì veramente c'è sofferenza Beh, però per esempio eh, potrebbe essere questo un dato pratico però ancora mm, mm, allora ConfCommercio cioè? parla di una chiusura veramente importante adesso non, non ho sotto mano il numero però insomma di imprese, piccole e medie imprese che anzi no ce l'ho il numero guarda se hai pazienza un attimo lo vado a recuperare ecco stima l'ufficio studi di ConfCommercio entro la prima metà del 2023 potrebbero chiudere 120.000 imprese con un rischio di crescita zero per il nuovo anno ovviamente considerando che molte piccole e medie imprese, che sono l'ossatura de, del paese Italia, eh, hanno già chiuso ehm, con il covid e con ovviamente la situazione ehm, della guerra, con il rialzo delle materie prime e l'impossibilità di produrre. Questo potrebbe essere un dato pratico, quello di cui parlavi tu, che dà l'idea, infatti il confcommercio per esempio ipotizza una recessione proprio per questo motivo, o non basta neanche questo? Non basta perché ci saranno, come sta facendo la Germania, ci saranno sussidi del governo che già ci sono. So, andate alla pompa della benzina, quanto paghiamo in meno perché il governo sta mm. togliendo le accise e quindi farà altrettanto per le aziende, si sta solo aspettando che ci sia un nuovo governo per farlo, perché ci dovrà essere uno scostamento di bilancio probabilmente eh, per certo, questo. Certo. E qualsiasi governo, Draghi giustamente ha ragione, non può fare uno scostamento lui che, che, è, che sta finendo la sua... Certo. Ma il prossimo governo lo farà, quindi Confcommercio cosa sta facendo? Sta facendo un po' di terrorismo, perché non c'è modo di chiamarlo in un altro modo, per portare, per portare poi aiuti alle sue imprese, ma guardate che quelle del governo non sono, capisco che quelli del confcommercio devono tirare la giacca, ma da, da, da un'istituzione di questo tipo mi aspetterei delle parole un pochettino mm. più moderate mi sembra veramente un po' di terrorismo okay. non chiuderanno, ne chiuderanno alcune ma non tutte queste perché il governo sa benissimo quello che deve fare No, anche perché 120.000 imprese sono tantissime insomma eh, oltre cioè, a sempre quelli... vedere è dinamico l'equilibrio, quanti okay. ne chiudono e, quanto ne e quanti Io ne ricordo... riaprono che Sempre, non, sia, non so se erano quelli di com commercio, ma probabilmente era sempre loro. Dicevano: Ah, ma le partite IVA ne sono chiuse 50.000. Si dimenticavano di, di, di dire che però ne avevano aperte di partita IVA 60.000 mm. con la chiusura di 50.000. e eh, eh, allora dai dati. Non dire solo i dati. Va bene. È bene. chiaro è... che ci sono società in difficoltà, ma il governo le sussiderà. L'importante anche qui, non andare a sussidiare però aziende decotte che sarebbero. No, noi, no, no tutte. è chiaro eh, che anche lì il, il governo aiuterà, però poi sapremo anche bene sì ci sarà lo scostamento di bilancio anch'io credo che sia inevitabile però ehm, ovviamente ovviamente insomma sai no non è che abbiamo così tante cioè la, la coperta in italia è un po cortina quindi bisognerà anche qui però come hai detto il tuo ragionamento è questo bisognerà mettere proprio sulla bilancia tutti i dati a nostra disposizione chiusure aperture certo. aiuti penalità insomma tutto questo allora eugenio eh, cripto altro titolo beh eh, l'ho lasciato per ultimo perché so che mh, eh, è un argomento a cui tieni particolarmente, peraltro l'abbiamo anticipato già in altre puntate precedenti. Crypto Ethereum lancia la sfida a Bitcoin e io ti chiedo se siamo entrati o stiamo entrando in una nuova era. Transizione sostenibile con il passaggio al proof of stake che pone le basi per degli sviluppi insomma, che stavamo aspettando da tempo. A te. Beh, prima di farvi vedere i grafici faccio prima due commenti. Allora, sì. questo cambiamento dalla proof of work alla proof of stake, ci vorranno mesi per vedere se funziona tutto bene e se porta i vantaggi che sono stati detti, sicuramente dal punto di vista energetico ci saranno, sicuramente dal punto di vista dei, dei bassi costi ci saranno, c'è un però, il però è… è ah, scusami, ragione. Scusami Eugenio, abbiamo inflazione italiana confermata all'8,4% ai massimi dal 1985, non potevo eh, non interromperti, sì. No, no, ma vi do una brutta notizia, guardate che il prossimo dato sarà molto, non voglio fare terrorismo, ma è molto probabile che sarà ancora più alto il prossimo, mm, perché in ma... Europa non si ferma così velocemente l'inflazione mm -hmm. per il problema che sappiamo. Okay. Però ricordiamoci, a proposito dell'inflazione, che gli Stati Uniti non è che pagano tutta quell'inflazione per la questione ucraina, quindi a, a, a, la storiella che tutta l'inflazione infla, qua è figlia dell'Ucraina è vera a metà. No, no, no, no, no, no. Io, io ho sempre sostenuto questa cosa, figurati, no, no, assolutamente. Sì, sì. Lo, so, lo so, lo so, ma, tutto viene, no. ma tutto viene eh, ridotto lì: no? il gas, sì. la crisi energetica e l'inflazione. È colpa della guerra. Insomma, sì, poi la guerra sì. ovve, cioè, ha potuto solo amplificare tutto, ma mm, ovviamente. l'Australia eh, Australia, l'inflazione è 6,7, cosa viene a fare l'Australia 6,7 comunque, in quindi, Italia tornando... ancora record inflazione, vabbè, era abbastanza nella, nella, nella Narrativa, cioè lo, lo sapevamo già, prego. Sì, torniamo su: Ricordo, su... perché c'è la porta recessione all'inflazione? Perché diminuiscono i consumi. Eh, questo è, certo. basta. Se poi hai, okay. eh, la BCE aumenta i tassi, diminuiscono ancora più velocemente. Basta, però è così. Le cicli economici esistono, sono cose na naturali, okay. vanno regolati. Detto questo, Ethereum: sì. qual è il punto che tutti stanno aspettando? Perché Ethereum in questo momento è, è messo peggio del Bitcoin? Cioè, negli ultimi giorni col, col, col, col Merge è andato peggio del bitcoin, a parte che il bitcoin sta seguendo perfettamente l'SP500 come al solito e se l'SP500 scenderà il bitcoin continuerà a scendere e Ethereum sta scendendo un po' di più, ma eh, il problema è che è passando alla Proof of Stake, cioè dove non c'è una vera remunerazione, cioè la remunerazione è un po' più complicata per chi fa da controllore dei, dei, del, del, del, del, della rete Ethereum, perché prima con la Proof of Work io mi pigliavo degli, degli Ethereum per fare il controllore, e questo potrebbe diminuire la sicurezza. Certo. E questa è una cosa che non lo vedi in due giorni, lo vedi in tot mesi. Ecco perché è lì che nicchia Ethereum e perché ci vorrà tempo. Altra questione tecnica è che, soprattutto spinti dai miners, si vorrebbe vorrebbero mantenere un Ethereum legato, che si chiamerebbe credo W. Che sarebbe legato alla proof of work, cioè mantenere un, un si fa una, una fork, cioè si, una, uno sdoppiamento, facendo un Ethereum anche solo che, che va avanti con la proof of work. E anche questo, se succederà, Rin non lo vorrebbe, ma non è che può decidere lui, perché non è il comandante di Ethereum, anche se viene da una nazione in cui ci sono molti, di solito comanda uno solo. Mm -hmm su Ethereum però non si può fare se okay. sì, anche questa cosa succederà potrebbe indebolire un pochettino eh, la, la, il nuovo Ethereum ecco perché, ecco perché ci vorrà tempo per digerire però secondo me credo che col tempo visto che Ethereum funziona perché sono smart contract e ormai Ethereum ha occupato quello spazio quello gli smart contract anche se ci sono altri eh, crypto che hanno degli smart contract più efficienti però Ethereum si è piazzato prima un po' okay. come Windows di Microsoft e quindi io credo che ci vorrà tempo ma poi altro che i massimi di 5.000 vedremo allora guarda scusami se cambio un istante argomento ma perché ci sono due messaggi interessanti prima abbiamo parlato dell'oro ehm, sì. eh, lo sottopongo a te peraltro l'avevo ancora già davanti agli occhi il grafico dell'oro che sta scendendo siamo a 1659 dollari l'oncia perde lo 0,30% Carlo ci scrive attenti al gold potrebbe scendere nel tempo fino a 1500". 2004. Sta facendo la stessa configurazione ciclica del 2011-2013. Un altro amico risponde, Ciro, ma se SMP scende come pare, l'oro dovrebbe salire come bene rifugio. Questa è un po' la contraddizione dell'oro di cui abbiamo parlato anche in tante altre occasioni. Lascio a te insomma una riflessione su questo, Eugenio. Sì, mi, lo stai già facendo vedere tu, quindi sì. non, non, credo che non c'è bisogno che lo faccia vedere io. Ecco, per quanto riguardò no, la situazione è abbastanza complessa. Eh, dal punto di vista tecnico, sì, potrebbe sì, puntare verso 1.600.000. Non credo oltre, questo me lo dicono gli opzionisti, io vado a vedere come sono posizionati sugli strike, quindi sì potrebbe scendere. L'oro è una difesa dell'inflazione, con l'inflazione così alta, di fatti sono stupito da questo fatto, c'è da dire che l'oro in certi frangenti segue non solo l'inflazione, ma il differenziale tra l'inflazione che è sempre molto elevata e il rendimento dei bond americani. La questione è complessa e neanche del tutto convincente, quindi non ve la, ve la propongo, però è così se si va a vedere la correlazione e in questo momento il delta tra inflazione e, e rendimento, eh, rendimento dei, dei bond americani è sempre molto elevata, parliamo di quasi 5 punti percentuali e questo sta un po' forzando l'oro, questo dal punto di vista tecnico barra fondamentale, scusate se c'è un rumore. Non ti preoccupare. Mm -hmm. e invece dal punto di vista più, fonda più fondamentale, come bene rifugio in momenti di tensione, io finché c'è una guerra tra Russia e Ucraina e non sappiamo se si possa espandere e fino a che c'è quella tensione latente tra, tra Taiwan e Cina, io un po' di oro me lo terrò sempre, sempre. Sì, sempre è sempre, prote sempre, sempre protettivo, insomma, certo. Finché ci saranno queste tensioni e ci sono, perché guardate... Immaginatevi se un missile ucraino, per, per, dico per sbaglio, sottolineo per sbaglio, va sul territorio russo e va a colpire, che ne so, una scuola. Potete mm -hmm. immaginare cosa, un, un missile americano utilizzato dagli ucraini. Potete immaginare le conseguenze. Okay. E sì, appunto, però, appunto come dicevi anche tu, l'oro invece sembra un po' allontanato in questo momento, no? nonostante sì. invece sarebbe buon senso, di buon senso mantenerne sempre un po' in portafoglio, assolutamente, finché appunto le tensioni continuano a persistere. Tu prima ti sei scusato per. Permettimi una battuta per i rumori di fondo ma tanto voglio dire appunto sui mercati ce ne sono a mai finire quindi era, era, era quasi, quasi garantito. Allora leggo ancora questo messaggio Warren Buffett ha detto che oro non è più bene rifugio da molto tempo, quindi insomma l'ha detto Buffett del resto sono due anni che lateralizza e scende, sul mensile sta formando una possibile gamba ribassista, eh, beh, eh, Warren Buffett dice che non è più un bene rifugio, lo vediamo perché effettivamente non è più utilizzato come prima, lo abbiamo detto, però eh, bisogna vedere poi i risvolti futuri, insomma, quali saranno? Sì, una, ecco, mi ero dimenticato un altro elemento intermarket importante, sì. il dollar index. Il dollar index rimane forte. Ah, cioè, infatti, è, il dollaro è, che è, è diventato la valuta di full, certo, certo. E, certo. Quindi, e quindi se io sono, visto che sono grandi consumatori d'oro, un indiano, mm -hmm. eh, se io ho la rupia che continua a svalutarsi rispetto al dollaro, eh, fa, ne compro un po' di meno di oro. E così tutti quelli che vorrebbero comprare oro e non sono aria dollaro, ne comprano un po' di meno proprio perché eh, temono che comunque sul, sul fatto cambio lo, poi avranno una perdita sul fattore cambio okay. e quindi anche questo sta, secondo me dal punto di vista intermarket sta affermando l'oro ovviamente chi fa puramente analisi tecnica guarda il grafico ipotizza che nel grafico ci siano già tutte queste informazioni certo certo, ecco, certo. Non, sto, non sto contraddicendo quello che fa l'analisi tecnica eh? no, no, solo no, no. facendo analisi più di macro e intermarket vai a vedere qualcosa che l'analisi tecnica ancora non, non, non vede perché l'analisi tecnica mi dice adesso qual è il trend e ipotizza che il trend potrebbe proseguire e il trend è assolutamente in discesa da inizio, da, da okay. quest'anno e, e fino a prova contraria non scenderà non, non, non si fermerà, posso solo dire che gli opzionisti vedono tra mille, da 1.650 a 1600, un freno perché si sono posizionati lì con le put io dico put vendute ovviamente chi le vende c'è qualcuno che le compra ma chi rischia di più chi le vende, ma ne si sono posizionati abbastanza fortemente, okay. quindi pensano che lì ci possa essere un argine, e questa è l'unica cosa che posso dire. Va bene, allora grazie Eugenio Sartorelli, grazie anche per questo scambio di opinione, di messaggi, insomma di ipotesi perché è molto utile. Eh, quindi grazie anche agli amici che ci hanno seguito eh, Eugenio ci sentiamo presto sulle fonti tv, ti lascio a Platone e a colleghi La prossima su canto prossima su canto, wow sì. eh. Andiamo. Okay. è la giustizia e eh beh, eh beh, eh beh, allora direi che devi, devi segu... bisogna seguirlo, va bene grazie mille Eugenio Vai. Sartorelli a presto sulle fonti tv Ciao,